Ciao a tutti, oggi prepareremo i dolcetti di riso soffiato e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato e riso soffiato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato. E Lo facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7 rimuire sul fondo del boccale con la spatola. Fare sciogliere per 3 minuti 50 gradi, velocità 4. aggiungere il riso soffiato amalgamare con la spatola e azionare il bimbi per 40 secondi Antiorario, velocità soft. Trasferire in una ciotola. Con due cucchiaini formare dolcetti posizionandoli nei pirottini di carta. E proseguire per tutto il resto del composto posizionare in frigo a rassodare per almeno un'ora dolcetti di riso soffiato e cioccolato si conservano per 3-4 giorni grazie e alla prossima ricetta